Salve a tutti, ogni settimana siamo in giro nei vari quartieri di Ardea per far conoscere il nostro programma, perché il cittadino e il territorio sono il nostro principale interesse. Oggi parliamo di rifiuti, un aspetto importantissimo per un territorio a vocazione turistica, eliminare il degrado e migliorare il decoro urbano. La gestione dei rifiuti è un punto importante del nostro programma. Il primo obiettivo è ottimizzare la raccolta con il porta a porta. Vogliamo anche noi diventare un comune virtuoso attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata spinta, attraverso il miglioramento e la razionalizzazione del servizio di raccolta, rendendo efficiente la pulizia delle strade, riducendo progressivamente il conferimento in discarica e l'incenerimento, migliorando l'informazione alla cittadinanza in materia di rifiuti e smaltimento, promuovendo e incentivando anche economicamente una corretta filiera di trattamento dei materiali e del riciclo post-utilizzo. Il nostro territorio è pieno di discariche abusive, noi vogliamo eliminarle, realizzando isole ecologiche per la raccolta di inerti, per esempio calcinacci, batterie, pneumatici usati, oli esausti, Prevediamo anche la raccolta quotidiana della frazione umida per le attività commerciali, l'adeguamento del modello di raccolta porta a porta alle esigenze delle seconde case, predisporre la raccolta differenziata anche sulle nostre spiagge. Lo spirito che il movimento persegue è quello cosiddetto delle tre R, ridurre, riutilizzare, riciclare, fare in modo che i rifiuti da problema diventano risorsa. Il nostro obiettivo è restituire la bellezza al territorio e il territorio ai cittadini. Vi rimandiamo quindi alle prossime pillole di programma su questi canali e al nostro sito web all'indirizzo grilloardea.org per la versione completa del nostro programma elettorale. Grazie per l'attenzione.